Ciao, questa sera realizzeremo questo punta spilli dal tono romantico e tutto rosa per realizzarlo vi occorrerà innanzitutto il cartamodello che ha questa sorta di rombo i lati un pochino arrotondati 8 pezzi di stoffa di colori che più preferite io ho preso 8 pezzi di stoffa avanti di lavori vari e ho scelto il rosa l'imbottitura un bottone che in questo momento non riesco a trovare, ah, eccolo <ride> eccolo qui che sia abbastanza grande, la del filo in tinta, gli spilli. E infine la penna per tracciare il nostro cartamodello sulla stoffa. Partiamo, siete pronte? Prendiamo il nostro cartamodello e andiamo a posizionarlo sul rovescio del lavoro e iniziamo a disegnare eh, a disegnarlo a riportarlo sul retro della stoffa. Questo ci servirà come linea guida quando andremo a cucire. Fatelo su tutti gli otto pezzi. Poi, a un centimetro del vostro disegno, andate a tagliare la stoffa in eccesso. Tenete appunto un centimetro di margine, in questa maniera. Avete dei grossi rombi. Fatelo su tutti gli otto pezzi, in maniera da ottenere otto spicchi, come me. Vedete? il margine di cucitura ci consentirà di avere un lavoro un pochino più preciso e ci agevola nel momento della, di assemblare gli otto spicchi andiamo ora a scegliere uh, e, uh, la, la combinazione più armonica possibile per il nostro spilli, perché anche l'occhio vuole la sua parte io ho scelto uh, di alternare la tinta unita a questi fiorellini poi ho messo i quadretti di sci e infine i quattro e eh, ho fatto la stessa cosa con, le altre 4, con gli altri quattro pezzettini di stoffa che avevo a disposizione in modo da avere una specularità ecco eh, il risultato e a me piace quindi appunto ho fatto la stessa cosa proprio perché in questa maniera ho, eh, le, le, le fantasie si guardano in faccia insomma, <ride> sono speculari e mi piaceva come idea ecco qua Sembra già un fiore così. Questi sono i nostri pezzi da assemblare. Rovesciamo, perché lavoreremo sul rovescio, proprio per avere poi un lavoro più pulito e netto sulla, sul dritto, e andiamo ad assemblare i primi due pezzi. Per farlo mettiamo la stoffa dritto contro dritto, quindi il cartamodello lo dovete proprio guardare, e con lo spillo andiamo a uh, spillare appunto, insieme i due lembi di stoffa. Fate attenzione a essere più precisi possibili io per far combaciare i due disegni punto lo spillo in questa maniera sull'angolino eh, forse sul rosa si vede meglio vedete io punto lo spillo in questo punto, nella prima puntina lo infilo in modo da far comb combaciare i due disegni che ho tracciato e poi eh, non faccio altro che infilare l'ago eh, tentando di rispettare il più possibile eh, i due disegni se si discosta tento di aggiustarli fino a che appunto non ottengo il risultato che mi, mi soddisfa e qua ho litigato un po' perché non riuscivo a farli combaciare eh, però ecco, come linea di massima tentate di essere più precise possibile però se anche non è proprio preciso preciso non vi preoccupate tanto poi col bottone lo andremo a coprire e andremo ad aggiustare ciò che non è perfetto spillate i vostri due lembi di stoffa in modo che non si spostino e andiamo a cucirli togliamo i fili in eccesso, fatelo a ogni passaggio ed ecco i primi due pezzi eh, uniti tra di loro e l'effetto è questo qui a questo punto andiamo a unire anche il terzo pezzo sui fiori quindi prendiamo i quadretti e eh, andiamo a spillarli sui fiori e, eh, e poi a cucirli il procedimento è sempre quello, è ovvio che andando avanti con il lavoro diventa un pochino più difficile appiattire e centrare il disegno. Tentate di essere comunque più precisi possibile. Io ho spillato il mio lavoro e sono andata alla macchina a cucire, fatelo anche voi. Eh, ricordatevi sempre di bloccare l'inizio e la fine eh, del lavoro facendo i classici punti all'indietro. Questo proprio per evitare che quando andate a riempirlo si disfivi vi rimanga in mano, mano l'imbottitura ed esploda praticamente il punto spilli. Andate a cucire e eh, appunto ricordatevi di fermare sempre il lavoro, sia all'inizio che alla fine. Tentate di avere una cucitura fluida e tentate di seguire al meglio il disegno che avete fatto. Ricordate che nelle parti curve vi basterà alzare un pochino il piedino, se non siete sicure andate piano eh, e ruotate la mano. Stacchiamo il filo e andiamo avanti, facciamo lo stesso procedimento per i restanti eh, spicchi, eh, quelli che ci rimangono appunto da cucire. Ecco fatto, abbiamo puntato eh, tutti gli otto pezzettini di stoffa, il risultato è questo, andiamo, scusate tutti i sette pezzettini di stoffa, andiamo ad attaccare l'ultimo. Ricordatevi di lasciare un'apertura eh, di circa metà rombo per poter rivoltare il lavoro e imbottirlo, altrimenti non riuscite poi a risvoltare. Ecco fatto, adesso tutti i pezzetti sono assemblati, e eh, appunto da un lato rimane aperto proprio perché eh, dobbiamo andare a imbottirlo rigiriamo il nostro lavoro tentate di spingere il più possibile sulle cuciture in modo da farle uscire e farle tendere bene ricordatevi sempre di lavorare sulla stoffa ben stirata. questo proprio per avere un lavoro più pulito e perfetto ecco qua, il risultato si comincia a intravedere adesso uh, lo risvoltiamo bene e uh, andiamo a riempirlo non vi preoccupate se poi non è allineato, non è chiuso perfettamente perché poi quando andremo a cucire il bottone a fare questo gioco di rientranza ehm, si sistemerà tutto e non si vedrà più quindi state tranquille se non è preciso imbottite bene bene bene il vostro punto spilli proprio deve essere bello pieno cicciotto come questo qua non vi preoccupate se vi si crea un buco come si è creato a me andremo appunto a riprenderlo poi e a chiuderlo adesso con dei punti nascosti andiamo a unire il pezzettino che è rimasto aperto e a unire questi due lembi di stoffa in modo da chiudere il nostro lavoro eh, questa cucitura si fa ovviamente a mano andando a prendere piano piano i due lembi di stoffa con l'ago vi rimane questo buchino, non vi preoccupate, non succede niente facciamo una piccola filza intorno e eh, andiamo a stringerlo in modo che tendete bene il filo, in modo proprio da chiudere il buchetto, vedete? E eh, andiamo a fermarlo con due punti. In questa maniera non eh, rimane fisso e non succede niente. Tagliamo il filo in eccesso e eh, scegliamo qual è il lato che ci piace di più. Andiamo a eh, schiacciare un pochino il nostro cuscinetto, in modo da distribuire al meglio l'imbottitura uh, e ad avere un lavoro un pochino più carino e equilibrato perché altrimenti succede che avete magari più imbottitura da un lato piuttosto che dall'altro adesso prendete il mio come potete vedere è un pochino più grande di quello che ho fatto ma perché ho tanti spilli adesso prendete uh, l'ago e con il filo da ricamo andiamo a fare proprio quella schiacciatura eh, al centro che eh, vi, ho fatto, vi ho mostrato prima quindi puntiamo l'ago nel mezzo e lo facciamo uscire dal lato opposto del nostro punta puntaspilli e andremo poi ad applicare il bottone allora puntatevi al centro spingete e fate uscire l'ago appunto dalla parte opposta come sto facendo io qua Tirate molto forte in modo da iniziare a stringere e a creare quella bombatura che ha appunto questo punto a spilli, Proprio non abbiate timore, stringete il più possibile. E fate questo passaggio un 3-4 volte proprio da poter fissare e stringere la stoffa il più possibile. Farete un pochino di fatica perché con l'imbottitura tende a scappare via lago. Voi siate ferme e decise, vedrete che andrà tutto bene. Fidatevi! Quando avete fatto la vostra, avete fissato il vostro lavoro, finite ehm, e fissatelo con un puntino e fissate, eh, fissatelo poi con il vostro bottone ricordatevi sempre di stringere molto bene e di tirare il filo proprio per creare più tirate più si crea questo effetto di bombatura che io trovo veramente carino perché sembra quasi un fiore come come risultato, a me piace tantissimo davvero, sono davvero soddisfatta di questo punto spilli. Come vi dicevo, tirate, tirate, tirate, eh, ve l'ho già detto 20 volte negli ultimi 5 secondi, però è una fase importante per la riuscita del punto spilli. Una volta finito questo lavoro, andiamo a fissare, eh, facciamolo per l'ultima volta, andiamo a fissare il tutto con il nostro bottone. posizioniamolo nel centro tenetelo fermo con un dito e iniziamo a, a semplicemente attaccarlo come per i bottoni classici sempre uscendo da una parte e dall'altra del punto a spilli. questo serve proprio per rendere più robusto questo punto perché altrimenti il filo potrebbe spezzarsi eh, io ho usato un filo da ricamo eh, diviso a metà quindi a tre fili anziché sei e il filo da ricamo è più consigliato in questo caso proprio perché è più resistente per questo tipo di lavoro fissato il nostro bottone andiamo a fissarlo proprio con due punti come fissiamo un bottone classico sulla camicia e eh, abbiamo praticamente finito tagliamo il filo che ci rimane in eccesso eh, schiacciatelo un pochino e voilà, il nostro spilli è pronto